Tutto questo noi abbiamo il primo ospite e siamo contenti che è con noi lo ringraziamo perché a Roma la notizia di qualche giorno fa il, il bilancio è stato bocciato dai, da questo ufficio indipendente cioè l'OREF l'organo di revisione economico finanziaria allora noi abbiamo l'assessore al bilancio del comune di Roma Andrea Mazzillo assessore buongiorno e grazie per essere qui con noi buongiorno, buongiorno a voi 24. e ai vostri ascoltatori allora, ehm, io gliela faccio diretta la domanda perché eh, sì. ho sentito parlare di, lei ha fatto in un'intervista, ha parlato di sospetta, bocciatura, anche oggi i giornali dicono ma c'è qualcosa forse di più profondo sotto, cioè pensate sì. che ci sia stato una sorta di complotto nella bocciatura di questo bilancio? No, no, no, no, no, pensare di complotto mi sembra veramente una parola forte, no, no, no, il concetto è stato semplicemente questo. Abbiamo voluto, abbiamo lavorato profondamente con tutti gli uffici sia della ragioneria e con tutti i dipartimenti perché penso che tutti voi sappiate che un bilancio di una città grande e complessa come Roma prevede un'interlocuzione fortissima con tutte le strutture dipartimentali. Parliamo di oltre 30 strutture, di 500 punti di acquisizione. E quindi cominciare a ragionare in termini di fabbisogno eh, di liquidità e quindi anche di risorse, di impegni da dover attivare nel corso del prossimo triennio eh, richiede un lavoro, uno sforzo incredibile. Mm. Questo lavoro è stato fatto, è stato fatto da tutti quanti gli uffici e, e, la, e il traguardo era il 15 novembre, certo. il 15 novembre che è data appunto entro la quale va rispettata la presentazione dello schema di bilancio che è stato dotato in giunta Abbiamo fatto, penso, un lavoro egregio. Mm. Ecco, e, mh, eh però poi... allora, F, allora, F non sono d'accordo, evidentemente. No, in realtà non è neanche così, perché quando poi io ho avuto la possibilità di parlare con la... il collegio dei revisori, ho chiesto chiaramente a loro qual era il motivo per il quale. Eh, qual era? era stato... eh, in realtà, ah, le dico, se le ragioni sono quelle indicate nel parere, a questo punto mi chiedo effettivamente. A chi compete decidere se gli spazi finanziari sono adeguati o meno, dato che per Roma Capitale esiste una privativa di legge, sostanzialmente Roma negozia direttamente col MEF per quelli che sono gli spazi finanziari ed è questa la ragione per la quale i revisori hanno ritenuto non congue diciamo, quelle che erano le previsioni o quelli che potevano essere i rischi potenziali, perché sono andati non a indicare quella che doveva essere l'eventuale criticità eh, contingente, di Roma, Ma una potenziale criticità che potenziale avrebbe criticità. poi influito semplicemente sui saldi finanziari, mm. non tanto sulla capacità dell'ente oltretutto di onorare eventuali possibili contenziosi o comunque potenziali criticità. Ma per esempio, mi pare di aver capito che c'è una sovrastima delle entrate, questa è una un No, assolutamente, allora no. Le no, intrate, da eh, parte dell'Oref come accusa? Beh, guardi, è strano perché in realtà l'Oref dice, dice questo, ma poi dice nello stesso momento che il fondo crediti di esegibilità, che quindi il fondo che viene alimentato proprio per queste, per queste voci, dice che è congruo. Quindi assolutamente, eh, secondo me c'è stata più che altro, mh, da questo punto di vista io credo che non abbiano la responsabilità i revisori. Sicuramente hanno trovato un bilancio costruito esattamente secondo quelle che, che sono le esigenze e le previsioni prudenti di un'amministrazione rispetto al passato. Quindi siamo stati molto attenti, gli uffici hanno valutato attentamente quelle che potevano essere potenzialità del le faccio un esempio sull'altro anno si era pensato che il giubileo avrebbe portato oltre 110 milioni di euro. Sì. Se siamo, non credo che ci siamo, ma se siamo nei limiti di quelle che erano le precedenti previsioni per gli anni che, ci hanno, diciamo, che abbiamo superato, effettivamente tale, tale previsione è ampiamente inferiore. Ecco. Mm. E allora direi che eventualmente se qualche previsione c'è stata in aumento c'è stata sicuramente... Vabbè. precedente. Mi scusi posso dire, io le 46 pagine Loref le ho lette e ne ho anche scritto sul messaggero. Allora, io per me mi ha colpito personalmente, per primo lo dico come osservatore, quindi non c'è nessuna cosa politica, eh, questa volta il modo in cui Loref eh, prende eh, alla lettera e sul serio il suo compito e per quello che mi riguarda, siccome io sono attento alla finanza pubblica, applaudo, però in diversi passaggi, eh, Loref contesta... Non tanto la raffigurazione contabile che avete fatto, quanto il fatto che non ci siano misure necessarie proprio ad affrontare le criticità in arrivo. Cioè, per esempio, dice, è noto oramai da anni che Roma ha perso la capacità di portare a casa le entrate proprie, quelle che eh, diventavano ehm, semplicemente delle poste in bilancio non riscosse che di anno in anno, ma non si può più fare per la riforma del bilancio, erano residui attivi. Cioè la capacità di incassare le imposte di competenza, i canoni, le tariffe, eccetera, eccetera, e di questa cosa ci sarebbe dannatamente bisogno, perché c'è bisogno di più entrate proprie, senza dover deliberare imposte nuove, ma non si riesce a incassare quelle vecchie, e qui noi non vediamo, faccio un esempio, la capacità, questo scrivono, di fare un passo avanti, uno, due. poi eh, ci sono gli impegni da onorare a seguito del, dell'aiuto che venne a Marino, perché ricordiamo che Marino anche lui al primo bilancio toppò, senza aiuto del governo non riuscì a portarlo a casa, però lì significa che ci sono i 200 milioni di rata annuale del primo Salvaroma da pagare, ma ci sono gli impegni nuovi di riduzione eh, del, del deficit e qui noi per il momento non vediamo ancora misure strutturali. Io non voglio annoiare gli ascoltatori, ma sono tutte criticità che l'Oref vede, e arriva poi al punto sollevato dal ragioniere generale che si è dimesso dopo che si è formata la giunta Raggi perché anche nelle municipalizzate, cioè nella holding che le controlla, ci sono criticità che possono arrivare, disse il ragioniere generale, fino a un miliardo di euro nel prossimo anno. L'Oref mette insieme tutto questo e dice nella vostra proposta noi non vediamo questo, quindi significa che il 2017 può portare a una serie di violazioni e di esplosioni. A me non sembra che sia una maniera sbagliata di condurre il proprio mandato. Il problema è che mi rendo conto della difficoltà. Le dice abbiamo pochi margini? Sì, ma queste cose altrimenti esplodono. Voi le avete trovate in eredità. La, il disastro è che bisognava saperlo e che bisogna avere delle risposte per ciascuna di queste cose. O pensa che la maniera di guardare alle criticità sia un fuoriseminato per quelli dell'Orefs? La ringrazio per questa domanda, effettivamente è abbastanza articolata diciamo una cosa, innanzitutto ricordiamo che eh, Roma vive una situazione abbastanza anomala perché lei sa che nel 2008 è stato preso il debito di Roma e è stato messo direttamente in gestione allo Stato quindi tramite un commissario straordinario governativo già e lei sa che situazione... per gli altri comuni questo è un bel regalo a Roma scusi, è chiusa parentesi eh, questo... eh beh, i romani però contribuiscono assolutamente con le loro tasse sì. oltre 200 milioni quindi diciamo per un buco che Riguarda diciamo, amministrazioni che hanno sicuramente avuto diciamo, la mano molto libera ecco, eh, da questo punto ah, di... non Guardi, le dico: allora, per quanto riguarda le eventuali criticità che vengono rilevate dall'Oref in merito alle passività potenziali, sì. tali passività, come lei giustamente ha ricordato, sono passività che ormai sono endemiche di questa amministrazione. Quindi c'erano sia con Marino, ma eh, c'erano sì, anche sì, con sì, Tronca sì, sì, sì. e c'erano anche con gli altri, con Alemano eh, eccetera, bisogna risolverle, che... questo è tutto. Sì, sì, sì, vanno risolte, però non possono essere quelle le ragioni per le quali si dice che il bilancio previsionale di Roma Capitale non sia assolutamente, non possa avere un parere favorevole, altrimenti anche l'assestamento di luglio avrebbe avuto le stesse criticità che vero, lei mi sta dicendo. Vero. Ecco, quindi io mi chiedo, allora qual è, qual è la prospettiva? La prospettiva, giustamente lei me la sta chiedendo, io le rispondo, la prospettiva è innanzitutto una legge, che è quella della Madia che è appena entrata in vigore, che prevede degli impegni che sono oltretutto sanciti dalla norma in cui tutte le amministrazioni locali si devono confrontare. E quindi abbiamo come threshold, no, come soglia, il 31 marzo del prossimo anno nella quale appunto l'amministrazione è chiamata a dare un'idea di, di quello che dovrebbe essere il quadro generale di organizzazione di tutte le partecipate. Roma Capitale ha partecipate, è vero che hanno degli sbilanci molto forti, ma hanno anche una redditività molto alta, pensiamo ad esempio ad Acea. Ah, quindi io ritengo che nel momento in cui si fa un ragionamento generale facciamolo non soltanto sulle partite correlate, ma anche Ganno, quelle che certo. sono le potenzialità delle imprese. E su questo l'Oref non mi sembra che abbia dato alcun tipo di valutazione. E, su... Probabilmente per il prossimo anno a Ceri si riesce a staccare un dividendo di oltre 70-80 milioni di euro. Quindi sinceramente in tutta questa operazione Roma sta facendo uno sforzo incredibile. Questa mm. amministrazione è ancora di più cercando di portare un bilancio in approvazione entro il 31 dicembre. Purtroppo questo non è stato possibile, sono state sollevate criticità che erano già presenti. Però nel, lei pensa che ce la farete per il termine faremo, di esatto. legge il 28 febbraio? Ma guarda, assolutamente, il bilancio è quello che noi abbiamo presentato. Infatti lei stesso confermava che l'Oref non, diciamo, non ha sollevato alcuna criticità sì. in merito alla sostenibilità del bilancio per quanto riguarda la parte corrente, neanche per la parte degli investimenti. Però, Assessore Io... Mazzillo, mi scusi, perché il suo sì. collega eh, Berdini ha uh -huh. lanciato allarme ieri, ha detto o lo Stato ci dà i soldi per la manutenzione straordinaria della metro A e B, oppure sì. già in primavera rischiamo la chiusura. E lei conferma? Allora... No, allora le spiego. Eh, il ragionamento del, dell'assessore Berdini, del collega, è legato più che altro a quello che è ormai eh, diciamo un intervento che il governo ha, ha reso disponibile per tutti i comuni parliamo dei patti per le città sì. quindi su questo eh, giustamente il collega Berdini dice che questa è una città che ormai per diversi anni non ha avuto alcun tipo di manutenzione si è mm. completamente persa questa, questa invece buona prassi che è quella di mantenere in buono stato tutta quella che è la rete infrastrutturale della città questo non è avvenuto Chiaramente lei sa meglio di me qual è la percentuale di ragionamento delle strade. Se io faccio una manutenzione continua e costante la strada rimane integra. Se comincio sì. a non fare più manutenzione a un certo punto arriva Ma un strada. Ma quindi servo, servono dei soldi? Questo patto per sì. Roma servirebbe? Beh, diciamo che sicuramente non è tanto una questione di soldi perché probabilmente l'amministrazione ha una sua solvibilità anche abbastanza ampia. Il problema riguarda quello che... Gli i collegi dei revisori hanno detto, cioè gli spazi finanziari, ho la possibilità di spendere questi soldi, per fare un esempio per quanto riguarda il ferro, prima nel famoso ex patto di stabilità interna, non venivano considerate quelle che erano le spese per, per il ferro, quindi per tutto ciò che sì. poteva andare a portare un beneficio nella viabilità della città, adesso questa eh, previsioni non c'è più e quindi chiaramente dobbiamo integrare all'interno di quelle che sono le previsioni di spesa per investimento anche questo tipo di Beh, non ho capito se chiedete qualcosa allo Stato centrale noi chiediamo non... allo Stato semplicemente di eh, supportare un piano di investimenti importante per la città che ah. possa portare da qui, a poco tempo, veramente un cambio di passo anche nella vivibilità dei cittadini sì. romani. Nel, fr nel frattempo, assessore, manco il capodanno, mamma mia, si riesce a trovare lo sponsor, <ride> non si riesce neanche a fare i soldi. Ah, per... Guardi, secondo me la città, la città deve, deve rinascere, ma deve rinascere dai romani stessi. Cominciamo a riappropriarci la nostra città e a crederci profondamente. Questo è il passaggio che noi abbiamo fatto e abbiamo provato a fare con questo bilancio. Sì. Lo ripresenteremo ripresenteremo chiaramente le integrazioni chieste dai revisori come dice lei, effettivamente le considerazioni sono tutte considerazioni plausibili e anche eh. ben articolate ma non possono essere addebitate a questa amministrazione sì, noi stiamo lavorando, stiamo internalizzando la Tari stiamo cercando di lavorare anche sui nuovi regolamenti per le concessioni per avere veramente delle, una disponibilità di risorse aggiuntive e integrative lavoreremo sulle banche sì. dati Stiamo lavorando per l'integrazione delle stesse. Assessore, senta, di... al di là di tante cose tecniche. Io le mm. faccio un'ultima domanda mm. che per così dire di temperatura politica. La mia, mm. la, chiedo a lei personalmente, non, ci risponda non diplomaticamente, lo capisco che uno deve essere diplomatico quando ha una responsabilità così delicata, però mm. sì o no, cioè siete lei e i suoi colleghi, mm. in questi due ultimi giorni, siete consapevoli che quello che fino a questo momento si è visto da parte della Giunta, produce quello che si vede nei sondaggi, cioè che state portando una delusione alla vostra base ai vostri elettori, sì o no? Guardi, io credo che semplicemente il problema vero di questa amministrazione sia che non riusciamo a comunicare esattamente tutto il lavoro che stiamo facendo, credo che sia questo il vero problema, perché in realtà la città la stiamo cominciando a sentire, ma la stiamo, stiamo anche cominciando a lavorarci profondamente dentro, le assicuro che come lei ben sa, per fare una gara, per impegnare soldi che non sono i nostri, ma che sono quelli dei cittadini, bisogna seguire le norme. No, le norme sono comunque, eh, richiedono comunque un impegno anche nella costruzione di gare, nel trovare anche eh, soggetti che abbiano voglia di investire nella città, a cominciare gli stessi eh, lavoratori. Ecco. Quindi... Sì. È un lavoro importante, lo stiamo portando. avanti. C'è un problema di comunicazione, soprattutto. Però è. è e lei di credo che, in una prima intervista, disse: Faccio l'assessore a Bianco, anche perché chi lo farebbe? Sono l'unico a, fare, a poter fare l'assessore. L'unico pazzo, forse. Sì, perché c'è stata di di, Minenna, di no. Dominici, eccetera. Eh. Cioè, eh... No, diciamo che non era, non era tanto quello il discorso. La, la logica che si era portata avanti fino a quel momento era quella di cercare delle, delle figure che avessero una caratura anche a livello sì. eh, diciamo pubblico conosciuto cioè, sì, e, e ovviamente io avevo già lavorato e avevo anche seguito molto bene quella che era la contabilità economica e patrimoniale di Roma Capitale quindi conoscevo tutte le varie sì. magagne avendo lavorato anche nella Commissione sì, però non era, della... non era famoso, diciamo, non era un nome. Beh, allora, allora, far diciamo, farlo. per me la cosa importante adesso veramente è costruire una proposta programmatica per il prossimo triennio che abbia valore eh. e crei valore a tutti, soprattutto eh. ai nostri cittadini e alle imprese. Che si aspettano, diciamo, uno scatto di reni, eh, lo so, Tanto... anche assessore. Non devo dire corle io che la politica, purtroppo, non aspetta molto tempo. Quando, le, quando si danno un'impressione di questo tipo, bisogna accelerare. Però, insomma, auguri, buon lavoro. Eh, buon lavoro, ovviamente. Grazie, assessore al bilancio di Roma, Andrea Mazzillo. Grazie per essere stato con noi. Allora, andiamola...